Queste saranno tutte tacche. Come realizzare questa, cioè prese molto utili per l'allenamento in pochissimo tempo, riuscendo anche a riciclare o convertire oggetti in cose che possono ancora esserti utili. Questo video l'ho diviso in varie parti, in materiali, strumenti, lavorazione, montaggio e utilizzo. In questa maniera puoi avere le idee chiare del processo di costruzione e poi anche il perché dovresti farti una cosa del genere e come utilizzarla. Sono stato molto fortunato a trovare vicino l'immondizia questa bellissima <ride> sdraia, sdraia. Queste saranno tutte tacche. Questo sdraio antico è fatto di ottimo legno però Ovviamente va utilizzato con l'accortezza perché il legno è buono però ovviamente non è mogano, non è tech e quindi ha diciamo, una fragilità intrinseca e qui noi andremo a risolvere. Ti conviene premonirti di, di viti stock. Per non rompere il legno ti consiglio di utilizzare delle viti tutte filettate. Importantissimo! La rondella. Le specifiche delle, delle dimensioni delle rondelle dipendono dall'utilizzo. Io per esempio sulle mh, liste piccole anche, però fino a un centimetro che ho messo sulla placca, le ho messe anche senza rondelle. Per quanto riguarda invece lo strapiombo abbiamo bisogno delle rondelle, perché? Perché se no si rompono. Questa qua si è rotta. Gli strumenti per realizzare un attacco in legno sono abbastanza semplici, un seghetto alternativo con lama, lama in legno, un trapano con punta da 4, consiglio, carta vetrata, un foglio se possibile in tessuto è migliore perché quello in carta semplice in realtà si rompe, grana 100, 200 e 300. E infine il frullino se vuoi eliminare... Eh, diciamo le polliciate e quindi fare il, la, la smussatura della presa o anche arrotondarla con disco che smeriglia questo qua è molto più veloce lo puoi fare anche con la carta normale però con questo è molto più veloce solo una cosa che è un po più rischioloso perché essendo veloce è un po più difficile da controllare ci sono dei consigli che ti lascio in descrizione del video il primo passo è quello di procurarsi delle liste idonee la, la dimensione che io consiglio è proprio un 10 4 però ovviamente puoi farla anche 10 3 se tu trovi dei pezzi di legno che sono 10 10 cm di larghezza alti 3 è indifferente un cm 0,5, soprattutto non incidono sul palmo quindi no, non ti fa differenza e ora andare a segare le liste dal pezzo di sdraio che ho rimediato dell'immondizia. Ci siamo. Dopodiché misura. Io ti ho consigliato veramente di avere una misura orientativa dai 10 eh, 10 4, quindi larghezza 10 profondità 4. Quindi ora vedo quante me ne escono. E poi se una viene fuori misura, non è un problema. La utilizzo un po' più lunga o un po' più corta. Ora vediamo. Vediamo te menesco. Faccio le righe 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20, 30, giù. Ne faccio da tutte e due le parti il segno. 30, 40, 50 io uso addirittura lo stesso, lo stesso metro lo uso come come righello io. ho fatto i segni vado a tagliare allora puoi tagliare o su un banco quindi mettendoti di spigolo e passando ovviamente fuori dal banco anche a terra mettendoti uno spessore in maniera tale che ti ricordo che, che non faccia colpire la lama a fondo a terra ok in questo caso io c'ho il banco e lo faccio qua sul banco io potrei ora utilizzare quella più piccola e quindi farci una mini presa per tre dita una mini tacchetta o se no farne una più, più larga io sono sempre per piccolo <ride> No, L'allenamento all'arrampicata più piccolo, meglio quindi vado a mettere una in più. Poi, male che va ci faccio un piede. Tagli, come puoi ben vedere, verranno. Vedi che viene abbastanza schifoso. Questo, ovviamente, perché ho spinto. Perché non è stabile. Carteggio, prendo la. l'importante allora, è che non la tiri fuori eh, questa scheggetta. Importante pure il fatto che io sbaglio, così tu ti rendi conto. Questa cosa qua, questa scheggetta non la devi tirare per fuori, ma per dentro. Quindi vai, metti la carta vetrata, la metti proprio sul balcone. La metto con la scheggia al contrario. Non la faccio per fuori, ma per dentro. Così, inclinata in questa maniera qua. Così, c'è più. Perfetto. Non c'è più niente. Perfetto. Stessa cosa di qua. Vedi che fanno questi mucchietti qua. prendo la più chiara in modo che ci faccio i segni per i buchi questa piccola metto da parte queste qua le lavoro in serie dato che sono lunghe uguali i buchi andranno stessa centratura quindi le stesse misure più o meno più o meno ok e lavoro in serie allora in serie vuol dire che prendo il segno su una il segno dei buchi faccio poi dal segno lo sovrappongo e vado a fare i buchi sono tutti quanti. 2 cm, segno, segno 2 cm di qua. Boh, mi tiro una riga al centro, boh, dato che è da 4. Allora è 10 2 cm. La metà è 5, quindi i due buchi dovrò fare a 2 e mezzo, 2 e mezzo. 2 e mezzo qui e a 7 e mezzo e qui. Quindi da qui le due croci, 1 2, Vedo la punta quanto prende. Me ne prende 4. A questo punto faccio 3 e 2. Sotto per non forare il piano, mi prendo, io ho il moncherino, qua un vecchio pezzo di legno che tolgo. Le allineo, e vado a fare lo stesso sopra così ho il segno dei buchi e vado sotto 5 posso pure scegliere quale lato prendere però a questo punto dato che ci sto io pulisco tutte e due le parti. lo puoi fare con la carta o con il frullino allora, con la carta ovviamente ci metti più tempo con il frullino il frullino lo Diciamo che ora, questa è una presa di tra io chiamo primo livello perché, perché la, la polliciata ti aiuta a sensibilizzarti, quindi aiuta a incominciare a progredire progressivamente. Quindi utilizzando prima una cosa che diciamo che ci fai, cioè hai bisogno del pollice proprio per prendere confidenza con il legno, perché ti devi abituare proprio al, al legno poi successivamente puoi incominciare invece a lavorarla smussando gli spigoli quindi rendendola sempre più diciamo levandogli il pollice questo lo puoi fare a priori intanto con il seghetto alternativo al posto di fargli il taglio dritto gli puoi incominciare a fare il cerchio intorno o se no ecco dopo però è più complicato comunque chiede più lavoro un'altra cosa diciamo abbastanza brutta di questo è che crea una polvere talmente sottile che te la trovi ovunque è micidiale, questo sporca tutto l'ambiente intorno perché sono, essendo molto sottile diventa volatile e quindi si sparge ovunque non è che casca mentre la segatura normale la, diciamo della sega appunto casca con questo invece va in aria e quindi diventa un delirio. Tra L'altro diventa nero perché la velocità scotta e brucia un po' il legno. Quindi quarteggiandolo poi lo puoi rendere più chiaro, se ti piace. E poi ecco, questo è un lato, ovviamente poi lo devi fare dall'altra parte. Intanto vedi, questo è più o meno il risultato. Però in questa maniera, ecco, il pollice non ha presa. Così il pollice non ha proprio presa. Poi volendo uno può farlo proprio a filo, dipende, insomma, poi ci giochi un po' Mi guarda invece l'angolo della presa, preferisco farlo a mano perché ho paura che se no mi mangia troppo legno. Quindi lo faccio a mano e dandogli anche diciamo, una rotondità, facendola a mano, quindi non anche sul piano, e in questa maniera qua gli do una rotondità, quindi non mi crea diciamo, uno spigolo vivo che mi può, tra virgolette, eh, duovere le dita e i tendini sto usando la carta quella 100, quella più fina faccio tutte e due le parti finisco pure meglio il dietro eh. prima non ti ho parlato della lunghezza della vite e eh, ovviamente allora quello che ti consiglio è, oltre alla tutta filettatura è, è di andare diciamo di prendere diciamo, parte del pannello possibile diciamo che se fai il foro da 4, come ti ho consigliato io la vite la puoi mettere o da 4 o da 3 mezzo o da 3 in maniera tale che non vai appunto a, a fare leva sul, sulla presa che si spacca se tu vai a fare il foro da 4 e poi ci metti la vite da 5 quasi sicuramente la, la presa è un fatto di multistratto in quale le venature sono intrecciate andrà proprio a spaccarsi eccolo questo questo da da 3 perfetta 2 da 3 e andiamo al montaggio quindi sulla placca qui c'è la scelta è necessario metterci la rondella a mio parere no mentre su sta piombo le ho rotte e quindi lo so e sono fondamentali sulla placca io l'ho messa senza rondella non mi si sono mai rotte perché perché è un altro tipo di stimolo poi soprattutto se non hai non metti non c'è la possibilità di tirare col pollice Ovviamente questo sempre con il concetto a maggior ragione, come io sconsiglio di mettere i piedi sulle prese in legno, eh, per, diciamo quelle, anche con i bulloni, figurati su queste con le viti. Poi ovviamente si può fare anche se si possono mettere i piedi, per il momento in cui uno sceglie di mettere, comunque non questa, ma di fare diciamo, una presa in legno che poi farò il video, lì interveniamo anche eh, con la colla e farò comunque un video apposito. E Quindi andiamo a montare in questo caso senza rondelle. Il montaggio delle prese in legno, quello che ti consiglio io: soprattutto nelle filettate, nelle, quelle cioè si retiano le viti, ti consiglio di metterle in maniera tale che non vadano a coincidere, ovviamente, con, con i buchi normali, quelli con filettati con il ragno dietro, In questa maniera tu potrai aggiungere e non eliminare possibilità. E poi anche perché comunque una tacca in legno perché la dovresti spostare almeno che non la metti male se tu prendi il centro ideale fra quattro buchi la metti più o meno al centro un po più verso diciamo la base rispetto al centro in questa maniera diciamo c'è più spazio libero e poi dipende dal muro da, da come lo vuoi riempire o no ovviamente una tacca da uno o sei molto sciolto. Se no, metterla a una fila bassa, così non so come potresti utilizzarla. Cioè, dovresti essere molto molto sciolto. Quindi, io, come vedi, qua l'ho cominciato a mettere diciamo da, da una fila di buchi che è se... a ah, Questa è la serie. Io la voglio andare, a... la metto dove più o meno al centro, un po' più in alto. Allora, una cosa che devi constatare è che se metti la tacca, appunto, la metti qua, ovviamente quando prendi la presa a devi capire sotto che sia abbastanza libero. Quindi la metto qua, in maniera tale che ne rendevo molti problemi. Questo è un po' di... Cerca di andare troppo a lì, non farla entrare troppo dentro perché sennò no spacca, le, le viti sono coniche, quindi entrano dentro e allargano e quindi quello spaccherebbe il legno. Va a spaccare il legno. Ok, okay. ora allora questo eh, che ho messo recentemente per tappare il buco, ora questa la e la vado a mettere qua. Ah, per mettere le filettate non ti ho detto ti conviene usare un avvitatore questo non te lo consiglio l'ho già detto anche in un altro video perché è troppo potente è quello che ti consiglio a te è quello che ti metto come al solito il link in descrizione. comunque è un trapo un avvitatore che ha una frizione e che non sia comunque così tanto potente questo è 5.2 ampere è, è mostruoso cioè, questo vuol dire che, che spacca lo puoi fare anche a mano eh? forse anche forse pure meglio ovviamente io queste tacchette in legno non è che le metto solo qua io le utilizzo per i bordi, le metto sopra il tetto le metterò anche su, sulla colonna che ho fatto di là il concetto che mi va di trasferirti è anche come utilizzarle insomma non è che uno dice sai ora metto le prese in legno io mi alleno solo sulle prese in legno e eh, anche lì no cioè come si fa eh, eh, diciamo a diciamo come a, ad abituarcisi Ora basta semplicemente ecco, che tu hai una presa in legno piccola vicino a un'altra più buona. Ti metti l'altezza metti così, se ce n'è una qua perfetta, prendi una presa buona in mezzo. Posizioni i piedi 1, 2 e provi a utilizzare questa presa dando un'altra presa buona. Così facendo avanti e indietro. Così tu la sensibilizzi. Poi se lo vuoi fare uguale. Con la mano sinistra, uguale, prendi una di sinistra, prenda questa buona di destra, oh, oh, e vai e fai questi piccoli passaggetti. Piano piano, così lo allunghi sempre di più. Poi puoi cominciare a fare da, da una buona, da una buona, una legna. Vai a un'altra legno. Così ti scaldi e ti abitui all'utilizzo appunto del legno. Poi, dopodiché, se ne hai messe tante, io ci faccio anche i circuiti, però, diciamo, ci puoi fare il circuito di legno però non ti qua allenare sempre il circuito di legno perché? perché ti irrigidisce, Quindi, la cosa ideale è che tu ci fai un allenamento, sì, diciamo eh, così come ti ho fatto vedere, ci fai dei passaggi, ci fai delle cose, però la inserisci anche. Nei, nei, nei traversi normali, quindi nei circuiti, nei bold anche di passaggio nelle prese in legno. Per oggi è tutto, la prossima volta vi faccio vedere, sempre il concetto del riciclaggio, come da un pezzo di legno regalato sono riuscito a trasformarlo in diverse prese, sempre per arrampicata, sempre in legno. Alla prossima!